Ed eccoci tornati in diretta sulla BCE. Allora, saluto Gian Ergas intanto che mi ha raggiunto in collegamento. Eh, ciao Gian, bentrovato. trovato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora, intanto andiamo a, a, con un flash sul comunicato con la prima riga. Il consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 75 punti base. Gian di solito non viene scritto in apertura il rialzo dei tassi. Oggi l'hanno fatto. Allora, te l'aspettavi? Sì. Ti aspettavi di più, di meno? Cosa, cosa sì. ci dici? Non mi aspettavo esattamente questo, l'abbiamo detto, l'abbiamo anche scritto questa mattina nelle nostre note, abbiamo detto come se fosse un dibattito, this House votes 75 basis point, ossia questa Camera, ossia questa, questa Assemblea vota per 75 punti base, siamo stati estremamente chiari, io vedo una situazione abbastanza complessa nell'Eurozona, l'Eurozona è energia, la banca centrale europea non è più una banca centrale, è un trader di gas naturale e di prodotti energia e dunque loro devono reagire molto velocemente a certe situazioni che potrebbero dare ulteriore adito a spinte inflazionistiche, ecco. mm. qui non c'è più il lungo termine, qui c'è il breve termine, trovo molto interessante le loro notes che loro si mantengono ancora abbastanza ottimisti su questa inflazione per i prossimi tre anni o due anni, però quello che mi ha stupito è che loro non vedono recessione nel 2022, a quanto vedo dai loro numeri, yeah. ma parlano di, di questa economia che ristagna. Questo è molto interessante e poi chiaramente c'è l'APP che è il QI tradizionale che loro continueranno e continueranno anche a reinvestire i fondi del PEP. Perché allora due lati, l'APP è la liquidità nel sistema e il PEP è il rischio sovrano e loro allora a questo punto devono gestire inflazione, combattere e in più evitare crisi, rischio sovrano, panico. Queste sono le due direttive di base e devono cercare a questo punto la quadratura del cerchio. Ok, ok, ok. okay. Ehm, ecco, tu hai detto giustamente il rialzo di tasse aggressivo perché si parlava del 50-75 ma secondo qualcuno si poteva anche fare di più, ma questo che rischi avrebbe portato? Ma io credo che effettivamente non avrebbe portato a nulla perché loro avrebbero poi dovuto fare qualcosa di meno dopo e avrebbero probabilmente a quel punto troppo spaventato il mercato sull'impatto che avrebbe potuto avere chiaramente sull'economia reale. Ricordiamoci, qui loro sono in bilico. Tra diciamo, inflazione ed economia reale, 75 per loro è tanto. 75 per loro è come 100 per la Federal Reserve. Loro sono le RST. Loro stanno giocando di rimessa. La Federal Reserve a questo punto sta giocando d'attacco, e dunque, questa è un'altra strategia. A me, 75 e in più ci saranno dei commenti, secondo me, molto duri adesso e vedranno mm -hmm. la loro determinazione allora il 75 più determinazione l'avevamo previsto l'abbiamo scritto stamattina anche di nuovo ribadito e credo che questa sarà una riunione pressoché storica ecco questa che è entrata è dovrebbe è essere presa. entrata proprio in questo momento che si lega. ecco questo vediamo vediamo se sarà così Gian Ergas ci sta dicendo che secondo lui sarà una riunione molto dura, adesso ci sono le foto quindi possiamo ancora prenderci qualche secondo eh, vedremo quanto e come parlerà ovviamente del futuro, dell'obiettivo di tornare al target del 2% anche della situazione dell'euro perché è eh, insomma sceso sotto la parità rispetto al dollaro dopo 20 anni adesso eh, durante il comunicato era risalito ma insomma e poi era sceso ma è lì lì sì adesso è sulla parità ma insomma è, è molto debole l'euro di conseguenza vediamo quanto si soffermerà su questo, su questo dato tu ritieni che sarà una conferenza insomma abbastanza abbastanza aggressive ecco mettiamola Questa è una così? Una conferenza estremamente aggressiva e qui abbiamo vinto veramente una cosa molto importante, qui hanno vinto i falchi, qui hanno vinto per esempio la Ma secondo te la Garda era Falco Farky. Colomba, la Guard, lei, Falco Colomba era... Lei secondo me tende più a essere Falca, perché ah. loro si dicendo più per ah. l'invalutazione, mentre i, i, le colombe lì sono per esempio il loro... il loro... Io, e poi chiaramente anche l'Italia che dice no, vieni a fare ecco la, la crescita... Ecco Lagarde, eccola Allora, vediamo forse adesso c'è del vino, stanno ancora parlando, sì, adesso stavano per dare la parola a Christine Lagarde, però sentiamo anche cosa si sta dicendo, Gian, guarda, se sei d'accordo, così ci addentriamo. Sì, sì, sì, sì, sì. sì. sì, sì. sì. Allora, And now, give the floor to President Lagarde. President Lagarde, please. Thank you very much, Volgong. And good afternoon to all of you, particularly those that I can see in the room. I hope you had a good, uh, a good break. So, today, the Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. <laughs> 5. Allora, noi ci sortiamo da un livello che era anche a che non si possa ridurre di next several meetings we expect to esatto economic perché ci sono le attese inflattive che aumentano. Rivaluteranno il sentiero e le aspettative in Le nostre decisioni continuano a essere dipendenti dai dati. Allora, molto che preso la decisione oggi e ci aspettiamo di ammortare tutte le tendenze di tassi, che non Questi spaccano tutto. Questa è la presa della carta Clint Eastwood. 9,5% in agosto. E in più, la tenda di ricorrimento, riapertura economia però ci sono ancora queste spinte, eh, forse inflative, chiaramente inflazione, e che l'inflazione potrebbe salire ulteriormente, e la politica monetaria perfetto l'inflazione scenderà, non si dice quando. Allora lo staff ICB 2022 queste sono tese troppo picchi. Allora qui che era lenta Allora, chiaramente in realtà la the è bottlenecks are easing, they Ci sono ancora delle strozzature nelle catene di fornitura. situazione geopolitica, la giustificata visto lì sull'eropzione di TPP. Allora Jean, perdonami un secondo, ehm, si sente un po' male la traduzione, infatti ce lo stanno scrivendo anche gli amici, portate pazienza un istante, adesso vediamo se è un problema di microfono di Jean, Jean se mi senti proviamo a sistemare perché prima ti sentivo benissimo. Io, io, allora, mi sì. senti meglio? Così sì, prova a, parlare, meglio. prova a parlare un secondo. Adesso? Come, come, sento, come senti? Eh sì, ogni tanto va via. Adesso si sembra, riproviamo, se no, se no vediamo di, di fare qualcosa. Proviamo. Okay. Teniamo okay, il mi microfono. Mi è meglio adesso. Sì, ogni tanto va via la voce, ma cerchiamo di, di farlo perché sennò purtroppo si e sente parla, veramente male. Parla. Ok, andiamo dalla GARD. sarà un ulteriore comunicato stampa per, di cose, per un altro comunicato. Come vedono che si sviluppa l'inflazione e le loro attese delle condizioni finanziarie e monetarie? ora allora, aumenta nel secondo trimestre la grossa spesa dei consumatori durante l'estate viaggiando di più il settore turismo però le imprese soffrono chiaramente ancora per il fornimento e degli alti costi dell'energia Allora, noi ci aspettiamo che l'economia rallenterà in maniera sensibile per il resto dell'anno. Allora, l'alta la inflazione sta riducendo, tremendo la spesa, in più ci sono dei rifornimenti. Allora, che la riapertura che portò a questa forte dei domanda servizi, questa domanda trascemanda mm. e chiaramente anche i termini commerciali di scambio peggiorano e la confidenza e la fiducia sta scendendo rapidamente, però il mercato del lavoro è rimasto robusto. L'impiego ha aumentato da più di 600.000 persone e il tasso di occupazione è a minimo storico. Le ore totali lavorate sono aumentate ulteriormente. Allora Gian scusa ti interrompo, ti interrompo solo, solo un secondo abbiamo capito dove sta il problema adesso lasciamo un attimo la guarda senza la traduzione ti chiameranno dalla regia rispondi così ci colleghiamo col telefono e potrai ti potremo cosa devo fare No, no, no, no, esci che ti... No, de, um, sì, sì, sì, vero ragazzi, ditemelo in presa diretta, sì, perfetto, Lo, ti contatteranno telefonicamente, e noi intanto sentiamo la guarda, scusate amici che ci seguite, purtroppo sono, sono inconvenienti legati alla diretta, però adesso ci... Ricolleghiamo subito, intanto saluto Ottavio che appunto dice non si sente, anche un altro felice, Luigi, eh, adesso sentiamo Lagarde comunque, comunque sentiamo la sua voce. Appena Gian rientra lo sentiamo in italiano, prego. Energy price inflation remained extremely elevated at 38.3% and it was again the dominant component of overall inflation. Market-based indicators suggest that in the near term, oil prices will moderate, while wholesale gas prices will stay extraordinarily high. Food price inflation also rose in August to 10.6%, partly reflecting higher input costs related to energy, disruptions of trade in food commodities, and adverse weather conditions. While supply bottlenecks have been easing, these continue to gradually feed through to consumer prices and are putting upward pressure on inflation, as is recovering demand in the services sector. The depreciation of the euro has also added to the build-up of inflationary pressures. Price pressures are spreading across more and more sectors, in part owing to the impact of high energy costs across the whole economy. aspettative le spese le richieste salariali. La più parte delle spese in frazione a lungo termine sono sul 2% e dobbiamo continuare a monitorare. Allora torniamo al nostro pausa. Nel contesto di un rallentamento dell'economia globale i rischi sono all'ingiù, praticamente nel breve termine, come riflesso anche delle nostre previsioni. L'energia è il problema della e il razionamento. La fiducia potrebbe deteriorare ulteriormente e di nuovo peggiorare. I prezzi energia alimentari potrebbero rimanere più alti del previsto. La divisione dell'euro potrebbe anche agire sulla domanda esterna allora il vero problema anche nel breve termine è un maggiore diciamo così sconfiglio nel settore energia perché l'energia porta anche a un maggior rallentamento della capacità produttiva della zona euro o aumenti salariali più privati è previsto se il caso di energia dovessero scendere e gli imprenditori su un medio termine potrebbe ridurre le pressioni vediamo le condizioni finanziarie e monetarie allora chiaramente i tassi di interesse del mercato sono aumentati perché ci si aspetta un ulteriore rialzo dei tassi. Chiaramente i prestiti per eh, i singoli a livello più alto tassi degli ultimi cinque anni allora diventa più difficile finanziare costi di produzione alti e ricostituzione magazzino. Allora qui abbiamo costi di più, più fiducia ai consumatori meno. Allora per riassumere, tassi principali 75 punti base e aspettiamo di e prevediamo di aumentare ulteriormente perché l'inflazione fermarrà per un periodo esteso e loro qui hanno fatto proprio una scherzata perché non c'è più questa politica accomodante per arrivare allo target medio termine 2 per cento. Le loro decisioni continuano a dipendere dai dati e faranno meeting per meeting e utilizzano tutti gli strumenti come da loro mandato per assicurarsi che l'inflazione ritornerà a questo target. Um, Ci for... può dare un'idea delle discussioni del Consiglio per aumentare i 75 punti di base? non 100 to to to best. Best. Future, the series, the allora come vi piazzate nei confronti del passo neutrale e del passo finale these, questions. Questions. Uh, grazie per queste due uh, domande yeah. prima, prima domanda Unanimously decided to raise the by Allora, questo lo dicevamo prima: non vince i salti, ci sono discorsi eh. differenti. Mm. ma alla fine hanno votato unanimamente questo è importantissimo allora come siamo arrivati a questa decisione come ho detto prima come ho ripetuto per l'ultimo di luglio sono dipendenti dai dati meeting per meeting questa è la metodologia che noi stiamo usando fu presentato al nostro staff, le loro coalizioni, abbiamo il numero di inflazione e abbiamo le prospettive di crescita. E, vista che questi numeri sono estremamente alti, 9,1, ma gli ultimi 10. Readings, ma no, 10 abbiamo fatto But una decomposizione delle fonti dell'inflazione. Dov'è l'inflazione? E quali prodotti, prodotti qual sono qual particolarmente impattati? Ovviamente abbiamo concluso che l'energia è la fonte principale in questione, il 30% un so, anno so, fa, ma ancora il fattore dominante, ma non l'unico, ma il mutuo degli alimentari. Guardiamo anche an e scorse, dicevamo prima, perché l'inflazione fisica nel sistema, anche i servizi, dove i fattori offerta sono meno prevalenti. C'è un ventaglio di prodotti e servizi che è al momento del 4% a cospetto uh, di un'inflazione molto system, alta e persistente nature, obviously determined had to be taken presa la nostra di normalizzare la politica monetaria come abbiamo iniziato in dicembre. Allora, in dicembre. quelli che mi dicono che noi siamo in ritardo, io dico che, che noi siamo in viaggio. viaggio. In viaggio. Under -Pep, under -Pep. Under -Pep allora loro stanno seguendo il loro tracito con l'APT e il PER e loro stanno gradualmente stanno uscendo stanno uscendo da questa accomodanza e devono procedere con la normalizzazione perché chiaramente lo scostamento dal target giustifica questa azione questa è un po' Isolata allora qui lo ribadisce, quello che dicevamo noi prima, questi vanno sul serio, 75 è la norma, ma no, meeting per meeting determineranno sulla base dei dati di quanto aumenteranno i tassi. Allora, di tenere il tasso di interesse che ci porterà al target no, medio so, termine 2%. Non term, siamo a 2,3%. So have... C'è uh. ancora un lungo viaggio da fare. So, we had a very, um, um, è stata un'iscussione molto cordiale una discussione molto efficace su tutte queste materie uh, staff, the, uh, e questo uh, era chiaramente basato sulle proposte del nostro uh, staff e del uh, nostro uh, Chief Economist Philip Lane uh, Gian about... ah, sì, about... ti chiedo solo una cosa intanto tu sei d'accordo quando la dice non siamo in ritardo siamo, siamo... siamo in viaggio penso che non mi senta allora, lasciamolo tradurre che è meglio dopo, dopo lo, lo blocchiamo What I know today is that is not that... il tasso zero non è un tasso neutro um, siamo right, lontani the, dunque dal lontani ci stiamo avviando in quella direzione? Perché stiamo facendo il front loading, questo è importante. Perché dicono facciamo il grosso adesso, però ci sono futuri aumenti. E loro determinano meeting per meeting il passo. Ma ci stiamo sicuramente avviando in quella direzione. Perché loro vogliono del Labour, vogliono arrivare allo 2% target. Allora, questa è la quantità di timing e questa sarebbe la riduzione del portafoglio obbligazionale di 3,3 trilioni di obbligazioni euro. L'avete parlato? Then, uh, 2023, seeing, uh, right? Allora, 2023 avevamo 0,9%, or... però questo ci sembra molto ottimista la propria visione del GDP 2023. Many... L'anno prossimo, perché non vedete una recessione? Comincio la seconda domanda, quella della recessione. La, la previsione di base è 3.9 1,9, 3.1, 22, 0,9, 23 e 1,9 per 24. E questa è la previsione di base e questo è una proiezione dello staff we also have, those, um, abbiamo anche staff un scenario più pessimista uh, su base premesse, base, premesse base, problem, già si sono verificate that, uh, So, outlook, is at outlook is at for, uh, 22, is at minus 22, minus for for 22. Allora loro abbassano dal 3,1 a 2,9 per 22, so, e one, abbassano so, e vanno really really? uh, in recessione al 23. Allora loro prendono di base vedono un ritardo dell'economia nell'ultimo trimestre del 22. 22 and and the... Nella previsione di base non prevedono la recessione, come abbiamo commentato prima, sembra molto ottimista in allora questo è importante cioè la pressione pessimista uh, si perisce diversa perché dice prevede il totale blocco uh, dell'energia russa uh, e anche il razionamento Tutta l'area euro. E chiaramente non riusciranno a supire a questa carenza del gas con altre materie energetiche, con altre fonti energetiche. Non prendiamo in considerazione l'LNG che potrebbe prendere da altre fonti. Allora questa è veramente la previsione, veramente la previsione pessimistica. Ma la recessione è lo scenario pessimista. Per um, so on the, um, the il uh, quantitative timing um, um, che sarebbe la riduzione del solo obbligazionario, uh, siamo focussati... most and most allora, a questo punto sono focalizzati sullo strumento più atto e più efficace. E per il momento noi contiamo a i tassi di interesse e vedremo altre possibilità, altri strumenti. Ma a questo punto è ancora prematuro. No, vuol dire che ne stanno per parlare. La prossima riunione ne parleranno, secondo me. But to to <coughs> uh, um, um, well. um, uh, you the <inaudible> Lei prevede to la perspective, di oggi la un'altra politica restrittiva di government depositi e di un'altra remunerati restrittiva di un'altra di un'altra politica di un'altra politica restrittiva di un'altra Um, and uh, I curious uh, what you decided on that and how do you see how uh, policy E chiaramente questi grossi depositi uh, per i governi, il collaterale, ossia cosa vuol dire, ossia a conti contro termine, liquidità sui mercati commerciali. Per i prezzi di un processo di normalizzazione che noi abbiamo iniziato in in uh, in uh, in uh, in um, allora cominciamo a dicembre e poi chiaramente facciamo, usciamo dalla fascia zero e adesso il front loading, ossia mettere il grosso prima allora lei continua a ribadire questo 2% di inflazione. Once we have that level of Adesso stiamo normalizzando. Una volta abbiamo raggiunto questa normalizzazione che ci permetterà la fiducia che noi dovremo ritornare a questo 2%, vedremo cos'è la situazione, sulla base dei dati, sulla base delle postazioni politi politiche monetarie e economiche. Allora attraverseremo due punte quando ci arriveremo. 2 that allora, normalizzando la nostra politica monetaria, assicurandoci che ritorniamo al 2%. Allora, riceverete anche un, un, un comunicato stampa. Uh, Grazie Presidente. This like that, uh, of euro ha già detto che la cosa dell'euro è un tema. Avete voi un obiettivo? Allora, l'impatto sulla costa delle importazioni, but per esempio l'energia. E anche possiamo usare il TPI, TPI. Yes. Uh, <inaudible> e chi porterà, chi caricherà il rischio finanziario? L'utilizzo del TPI. Allora, noi non abbiamo nessun bersaglio obiettivo o cambi, però monitoriamo con molta attenzione. Stiamo monitorando molto bene la separazione dell'euro, nei confronti del dollaro in particolare, nell'ultimo anno 12% certo abbiamo notato e sappiamo perfettamente impatto per per un, per un impatto sull'inflazione con un impatto e facciamo molta attenzione però non abbiamo un obiettivo come tasso di cambio non l'abbiamo fatto non lo faremo Su altra domanda sul TPI. Non ho molto da aggiungere sul TPI di quello che disse a luglio e non credo che voi dobbiate aspettare molto di più riguardo a informazioni sul TPI. L'ho discusso lungamente, ci sono dei criteri e per essere elegibili. A un punto di fine, a un fine, una volta che i criteri sono stati rispettati e che le condizioni sono state, diciamo così, anche quelle, che siamo pronti ad agire buonanotte grazie mille per le domande prima domanda e la seconda domanda è per le banche al medio termine non il discusso dei cambiamenti nelle condizioni? di questi prestiti? Allora, se lo scenario pessimista-crescita, perché questi rischi all'inizio. The rate path and say, allora, quali condizioni avrete bisogno per riconsiderare, per riconsiderare la vostra strategia aumento tassi? Is, is not? Not. Questo, questa previsione, previsione pessimista è sufficiente per so farvi cambiare your, idea? Question, uh, question, um, prima um, domanda allora questi changes of conditions that were introduced during the pandemic cambiamenti a questi prestiti to land per incoraggiare le banche a prestare all'economia questo l'ho fatto che e questo pricing era chiaramente strutturato per questa intenzione. Ah, adesso stiamo cambiando la politica. Ci sono dimensioni multiple di tassi che e devono rivivitare tutti i meccanismi. e Questa discussione che avremo e darà una risoluzione non è stato più battuto però ne parleranno second question, second um, question um, look, la seconda we domanda we in una situazione in cui zero, zero, zero tassi 20 interest rate and even we, rate. This front loading and come front an an uh, bassissimi ,1 quando il 9,1% di fraccione non è il nostro target 2,3% no, e chiaramente non possiamo perché il nostro provisione è già sopra il nostro target allora dunque chiaramente loro non riconsiderano loro sono decisi anche se la situazione peggiora, questo è molto importante, Sulla base dei dati, ma se abbiamo un grosso shock, shock, shock dell'offerta, supply, in, no. No, in allora lo prenderemo in, in, in conto conseguenza della crescita perfezionaria? Le conseguenze dell'inflazione? Riunione per riunione, però lei dice che c'è una linea dura, dove fisseranno facilmente? Allora lui tira una domanda sul tasso finale. Whether the interest rate o se questi aumenti dei tassi di interesse diventeranno più piccoli man mano che è arrivato verso questo verso questo tasso finale. siamo I lontani. Siamo talmente lontani da questo 2% come i tassi che saranno da tornare al 2% che i nostri aumenti di tassi di interesse non devono essere solamente frequenti e puntuali ma devono essere anche di dimensione che ci permettano di tornare più velocemente al nostro target. Questa è la linea dura lei non dice molto importante non dice che noi ridurremo l'aumento del tassi man mano che arriviamo verso questo famoso tasso finale e più lontani siamo più grandi devono essere gli aumenti e perché stiamo facendo front loading, ma questo non è front loading, invece se ne saremo altri 75, come noi avevamo previsto. Qui vanno sul duro, questi sparano. A questo ci sarà un dibattito, ognuno avrà la sua opinione. È una decisione che dobbiamo prendere, man mano che ci avviciniamo. Se stiamo veramente arrivando al nostro target medio termine inflazione 2% molto vaga molto dura Buongiorno Madame Lagarde, ho un'altra domanda su quantitative tightening. Allora quando è che voi prevedete di smettere di acquistare i bond a base all'APP che era il QI tradizionale? Lui fa, adesso, prende ad esempio la Banca d'Inghilterra. Allora, veramente svolgono un ruolo questi acquisti di obbligazioni sotto il fondo tradizionale? Loro all'ultimo scorso, di non fare addirittura forward guidance, dire in anticipo, On the basis of data. ma di lavorare riunione per riunione sulla base dei dati allora l'unico punto noi abbiamo ancora comunicazione in anticipo è l'APP e il PEP allora le ha comprato in, APP, uh, all, uh, in a questo programma, sono e verranno continuamente reinvestiti questi proventi per mantenere la liquidità, questa liquidità di cui ci prima. Exactly Um, without interfering, without interfering almeno fino alla fine del 24 Avendo detto ciò, questo è il is focusing is focusing priority, priority the... focus e priorità al tasso della nostra linea monetaria perché questo è lo strumento più efficace per riportare l'inflazione al nostro target medio termine. Dove abbiamo tutti gli strumenti e la politica di investimento che noi utilizzeremo fa parte di questa politica. Ma sarebbe prematuro iniziare adesso, attraverso adesso, tassi. Ma sulla base dei dati, sulla base della nostra analisi di riunione per riunione, investimenti sono e appropriate per rientrare al We nostro target. <laughs> Domanda 2. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Look, this is a matter which, this has, this been matter which has been raised Possiamo fidarci delle previsioni? Noi eravamo sulla base dei dati che già le nostre economie noi Abbiamo anche esaminato da dove, abbiamo cercato di capire dove arrivarono questi errori. And, questo, tu, a tutte le istituzioni internazionali hanno sbagliato. Questo non siamo da soli. Vado a mettere in il covid, la guerra in Ucraina. Il ricatto molto importante: sta parlando del ricatto energetico. Questo è uno statement politico terrificante. Terrificante. Prevalentemente predomina qui l'energia. Io mi prendo la colpa. E sì, abbiamo fatto errori. Ma questi errori furono fatti da tutti quelli che stavano le previsioni. Ma il comune è meglio caudio. Allora adesso noi guardiamo le cause di questi errori. In the What allora, noi stiamo cercando di continuamente migliorare i nostri modelli, mettere in un tutti. Utilizzare anche il giudizio per essere più precisi possibili. Ma queste cose, questi eventi non potevano essere anticipati e noi abbiamo voluto rivedere le nostre previsioni. Tutto lì. Grazie. La domanda è Isabella, Bupaki, il, sole 24, Isabella. Ecco, il sole 24 ore. Grazie, Grazie per l'opportunità. Ho due domande. le condizioni di finanziamento sono meno favorevoli ai consumatori. Ma i, i mercati credito obbligazionari, um, questo rialzo dei tassi, non è eccessivo? Sort of forward. Guidance Allora, lei dice che ancora siamo talmente lontani che il mercato dovrà inglobare o conglobare il prossimo aumento tasso di interesse. E comunque, molto importante il mercato. Grazie, alla sua domanda. Abbiamo preso la decisione oggi di continuare a aumentare Tassi. No, questo non è oggi e poi abbiamo finito. E continueremo aumentare i tassi riunione per riunione. Perché siamo lontani, questo è il cruce della questione, loro continueranno ad aumentare perché di nuovo il 2% medio termine target inflazione non sto qui a fare tra di questi cavilli il tasso neutro il tasso finale ma noi sappiamo che noi vogliamo arrivare a questo 2% e faremo Prenderemo le necessarie misure lungo il tragitto per arrivarci. E' several che for la, la chiave, tassi, aumenti. Però lei dice sicuramente più di due aumenti, ma probabilmente meno di cinque. Anote, due o cinque aumenti di tasso, è lì il discorso. E questa è la referenza uh, che loro lo fanno a timely, a the ossia puntuale, precisi. Se questo, diciamo, tightening del mercato dei bond, rialzo dei tassi. Ok, io devo andare, devo and andare. Gian, apritemi l'audio, per favore. Uh, vediamo se Gian mi può sentire. Gian mi senti? Gian mi senti? Penso di no. Va bene, allora ringraziamo Gian Ergas senza troppo perché eh, aveva oggi è una giornata molto intensa per gli analisti proprio per questa conferenza e tra poco ci un eh, fuori programma insomma, eh, ci raggiungerà nuovamente Alessandro Manuta sul discorso dell'euro perché effettivamente eh, Cristina Garda ha parlato dell'euro e vediamo che cosa sta succedendo tra poco si, si collegherà e lo andremo a rivedere insieme insomma comunque abbiamo, possiamo riassumere le domande quelle principali ovviamente che hanno toccato i punti fondamentali del discorso di Christine Lagarde sono state, sono state fatte. Allora Partiamo da questi 75 punti base. Christine Lagarde ovviamente ha ribadito che da adesso in avanti si proseguirà con un rialzo dei tassi di interesse e non ha dato indicazioni su quanto sarà il rialzo dei tassi nelle prossime riunioni. Perché? Perché fondamentalmente l'entità di questi rialzi sarà direttamente proporzionale a quello che accadrà eh, sul fronte macro. Quindi eh, con i primi effetti del rialzo dei tassi e di conseguenza anche con tutte le questioni più esogene che vanno e che andranno a intersecarsi nella realtà. Indubbiamente però Cristian Lagarde non ha nascosto la preoccupazione rispetto a un rallentamento ehm, decisamente eh, visibile dell'economia dell dell'eurozona, ha parlato anche di una fiducia che sta eh, scendendo in modo significativo, questo sappiamo molto bene che porta a non investire appunto sulla zona euro ed è anche per questo che ci possiamo poi tra poco anche graficamente ricollegare al discorso dell'euro, però in qualche modo la parola recessione l'ha tenuta ancora eh, lontana. Giusto per dare riferimenti a chi magari si fosse collegato solo adesso, il tasso principale quindi sale a 1,25%, con questo rialzo di 0,75%, il tasso sui depositi 0,75%, il tasso sui prestiti marginali a 1,5%. Naturalmente ehm, tutti questi step eh, con questa politica monetaria che, eh, una cosa importante che ha detto Lagarde, ha detto non siamo in ritardo perché sapete che è un po' la critica che è sempre stata mos mossa non solo alla Banca Centrale Europea anche alla Fed, anche se poi la Fed ha cominciato prima eh, con una politica monetaria più restrittiva ma banalmente perché l'inflazione in America è sempre stata più alta, adesso anche in eurozona, insomma, ce l'abbiamo alta, però dice noi siamo in viaggio, questa è un'espressione un che ha utilizzato per dire abbiamo cominciato e proseguiremo per arrivare appunto al target del 2%. Le stime sull'inflazione che ora si attende la Banca Centrale Europea 8,1% nel 2022, quindi con il primo avvio del rialzo dei tassi, 5,5% nel 2023 e 2,3% nel 2024, appunto è quanto si legge nel eh, comunicato stampa, però appunto poi ci sono eh, tutti i dati eh, su, sulla crescita dell'eurozona che ci portano a una situazione ancora molto in rallentamento. Allora Alessandro Manunta è di nuovo con noi, Alessandro. Ciao, eh, ti ho è stato un, un fuori programma perché mentre sentivamo Cristina Lagarde io ho, ho mandato un messaggio anzi Alessandro Manunta mi ha mandato un messaggio come per dire hai visto cosa è successo all'euro dollaro perché ne abbiamo parlato prima e adesso magari riassumiamo velocemente quello che avevi previsto Alessandro per chi magari non ti avesse ascoltato e solo dopo andiamo a vedere come sta l'euro dollaro allora che cosa avevi detto prima del, del, della conferenza stampa di Cristina Lagarde? Sì, ci trovavamo in zona 1002.50 1002, nel momento in cui eh, stavamo appunto parlando dell'euro-dollaro e quello che mi aspettavo a livello ciclico era una discesa proprio durante il, il comunicato, cosa che infatti è avvenuta pochi minuti dopo il, il comunicato, circa 4-5 minuti dopo il comunicato, ha iniziato a aumentare la volatilità, il target doveva essere 0.99.4, 0.99.2 ed è andata a prendere proprio 0.99.3 praticamente, 2.87 per l'esattezza. Certo. E peraltro Cristina Garda ha proprio parlato del deprezzamento dell'euro che avrebbe contribuito a questa spinta inflazionistica, insomma si è concentrata, ci eravamo chiesti in qualche modo se il suo ragionamento sarebbe andato proprio a parare molto no, sul discorso dell'euro, mi pare che di sì, effettivamente anche le domande che le sono state poste sono andate in questa direzione, andiamo a vedere intanto anche il grafico dell'euro-dollaro che appunto sì. vede. Ancora l'euro sotto la parità, appunto 0,9957, in questo momento l'euro sta perdendo il 0,50% nei confronti del dollaro. Alessandro. Sì, è, è chiaro che adesso eh, dopo essere andato a prendere questo massimo ciclico settimanale, quindi a livello intraday, adesso ci aspettiamo ancora una discesa da parte dell'euro-dollaro. Se il target poteva essere 0,994 con 0,992 tra oggi e domani è chiaro che con questa volatilità dovesse, adesso manca ancora, manca ancora 25 minuti a, a chiudere una candela oraria che per me è molto importante per l'intraday, lavorando proprio in H1 sull'intraday, è chiaro riuscire a capire dove l'euro-dollaro si, si può fermare. Per me potremmo rivederlo su una zona a questo punto molto importante nella seduta di domani, ovvero zona 0,99, 0,99, 1, che è un livello oltretutto che ha fatto da supporto, vediamo anche qua, se no possiamo scendere addirittura a, zero, a zona 0,98, 40, dove troviamo un supporto che ha battuto il 5 settembre, il 6 settembre, quindi parliamo dell'altro ieri, ci cioè è tornato ieri. E secondo me, a questo punto ci può tornare anche nella seduta di domani, dove noi ci aspettiamo un minimo eh, tra domani mattina domani primo pomeriggio. E quindi, ecco lì l'euro dollaro potrebbe, potrebbe tornare. Quello a quel punto potrebbe essere il, il punto di cui abbiamo parlato di rimbalzo delle importazioni. Infatti, infatti, infatti. E poi, beh, appunto, avevamo anche detto, Alessandro, che eh, evidentemente anche le previsioni eh, sull'andamento delle l'eurodollaro dollaro sarebbero state relative anche alle stime, alle previsioni economiche e sono state tagliate le stime del PIL dell'eurozona per esempio, no? eh, nel comunicato si legge che dopo un rimbalzo nella prima metà del 2022 questi dati recenti, eh, ma questo lo, lo sapevamo già perché il rimbalzo c'è stato all'inizio del 2022, proprio dopo la ripresa del Covid, adesso un rallentamento che però eh, dovrebbe portare a un ristagno, ho usato proprio questa parola, dell'economia nel corso dell'anno e nel primo trimestre del 2023. Quindi insomma, eh, l'ultima parte dell'anno, se il primo semestre non è stato brillantissimo, Dobbiamo mettere in conto che anche il secondo semestre, quello che stiamo già vivendo, insomma, non lo sarà e nemmeno l'inizio del prossimo anno, poi insomma, eh, magari dipende un po' quello che succederà, ovviamente adesso è un po' troppo presto, anche perché poi bisognerà vedere anche che effetto avranno le politiche monetarie appunto, delle banche centrali, poi cercheremo di capire se la situazione potrebbe cambiare, però insomma, mi pare di capire che fino ai primi mesi del 2023 eh, resteremo un po' in questa situazione. E non solo, eh, mancando comunque ancora parecchio, perché eh, stiamo parlando da, da qua a 5 mesi, praticamente a 6 mesi, è, è molto pericolosa questa, questo scenario per l'euro-dollaro, che okay? in questo momento oltretutto sta provando un piccolo rimbalzo, però è, è proprio pericoloso perché l'euro-dollaro finché tiene zona 0,98 è comunque vicino alla parità e quella parità finché ce la vicina cercherà sempre in qualche modo di, il prezzo di richiamarla a sé. Nel momento in cui eh, si dovesse eh, realmente realizzare uno scenario, concretizzare uno scenario del genere e, e, e quindi da qua a fine anno il prezzo non dovesse riuscire a tenere zona 0,98 questo diventerebbe un grossissimo problema a livello di prezzo per l'euro dollaro perché a quel punto c'è l'ipotetico scenario giustamente che il primo magari trimestre proprio del 2023 sia completamente negativo e attenzione perché rotta zona 0,98 l'euro dollaro ha un buco fino a zona 0,91 zona 0,92 quindi mm -hmm. veramente pericolosissimo se si dovesse concretizzare uno scenario del genere momentaneamente Manca troppo tempo per fare questo tipo di discorso, per parlare di febbraio-marzo o del 2023, manca veramente tantissimo, secondo il mio modestissimo parere, quindi momentaneamente sta tenendo questa zona 0,98, è importante per me, ecco, fondamentale sul breve periodo capire proprio la seduta di domani, se domani lui dovesse riuscire a chiudere comunque quantomeno vicino alla parità, quindi questo sarebbe un buon elemento, quanto meno per far sì che si concretizzi questo rimbalzo a 1.02 di cui abbiamo parlato in precedenza. Certo, assolutamente sì. Va bene Alessandro, allora grazie per essere intervenuto nuovamente, però ci, ci sta perché poi abbiamo fatto le previsioni pre e previsioni invece post e vediamo insomma in qualche modo erano allineate questo a e sì, abbiamo corso il rischio perché una volta siamo andati a target, ma ne abbiamo dati. È vero, altri, è, vero è vero, è vero. Eh, ma sai, in questo momento molto genericamente sappiamo un po' quali sono gli indicatori che vanno poi a incidere nei movimenti. Poi ci mancherebbe, è ovvio che se Cristina Lagarde avesse detto chissà che cosa di non atteso, allora magari avremmo potuto vedere movimenti più, più improvvisi, però insomma questo esatto, era, era un po' nelle attese. Comple esatto, complesso da, da immaginare, ecco, esatto. difficile da immaginare, quindi tutto secondo le aspettative. Esatto, io... esatto. Grazie Alessandro Manunta, scrivete Alessandro se volete altre, altre, altri suggerimenti, insomma, a presto e eh, buon proseguimento di giornata. Grazie di nuovo, buona serata, buon trading, ciao ragazzi. E allora sì è tutto nelle attese appunto probabilmente qualcuno potrebbe dire di no perché c'era chi si aspettava una politica meno aggressiva un po' più da Colomba effettivamente la divisione tra Falchi e Colombi in questo caso era ancora più netta chi invece si aspettava anche un rialzo più, più importante 1% però chiaramente ecco lì probabilmente le conseguenze sarebbero state diverse perché l'economia avrebbe avuto una, una fiammata eh, importante che arrivava dai tassi e quindi di conseguenza un rallentamento ancora più eh, evidente la banca centrale europea così come le banche centrali in generali devono tenere monitorata l'inflazione molto alta in Europa, siamo al 9% nello stesso tempo non eh, penalizzare troppo l'economia che potrebbe andare anche in recessione per ora Christine Lagarde l'ha scongiurato anche se ha parlato di, di, di, di ristagno, insomma, di stagnazione quindi la situazione non è sicuramente positiva l'Iter continuerà l'entità del rialzo dei tassi, ha detto Christine Lagarde non eh, diciamo si, si dovrà vedere a seconda dei dati macro a questo punto visto che sta parlando ancora Christine Lagarde facciamo così eh, lasciamo in lingua originale io vi saluto, vi invito a rimanere su eh, le fonti tv dopo la conferenza proseguirà il nostro palinsesto naturalmente e vi auguro un buon proseguimento di giornata, continuiamo a sentire Christine Lagarde you gas uh, embargo that's happening um, but nevertheless are you worried about the credibility of the ECB uh, because every time you need to basically accelerate and the second question if I can come back on the exchange rate obviously you've said it several times you are not targeting a level but can you elaborate on the effect that the exchange rate has on the current economic climate here in the Eurozone? On you, uh, thank you very much for your question. Good piece in Le Monde this morning, by the way. Um, on the um, need to accelerate, what I can tell you is that at this point in time, with the numbers that we have, with the dynamics that we see, with the sources of inflation, with the forecast that, that we have, we are determined to move, and to move uh, at this timely pace that is referred to in the monetary policy statement, which means that as we are deviating from target and with the high numbers that we have currently, we need to front load as we have this time around and we need to continue hiking. That's our determination. Yes, we had to accelerate because when you are faced with new data, with new analysis, uh, with a new forecast, you of course have to adjust. And I think that um, our credibility will be judged by whether or not we return uh, inflation to the 2% medium-term target uh, as we are committed to. On the second one of the, um, the impact of the, um, the depreciation of the euro in um, effective term and relative to the dollar, Um, I don't have a decomposition right now of how much exactly it contributes to the inflation as it stands, but it will be available in the documentation that will be published later on. Suffice to say that, indeed, it has a direct impact on our imports in particular, uh, to the extent that uh, most of the uh, energy products are uh, issued and denominated in, uh, in U.S. dollars. Thank you, President Lagarde. This brings our press conference to an end. Thank you very much, everybody, for following. Uh, the next scheduled press conference is on the 27th of October. Up until then, I wish you all the best. Good afternoon. Bye-bye.